è quello che mi ha ucciso che mi ha ucciso si è quello che mi ha eh. sì, sì, ucciso. ucciso trapassa anche mia madre sì, è lui. ma eh dai in... caverna. Caverna. In... cioè parlando seriamente mi sembra veramente una mappa disegnata da un tossico in piena astinenza No, secondo me è da un No ma veramente ma qualche roba cioè veramente una roba c'è lo, lo scar no no però non ti preoccupare lo scarto si me l'ha già fatto vedere leo Aia, ah, yeah. ah, yeah. ti ricordi che tu dovevi essere? Prima. prima? Perché? In questo punto, punto, punto Prince. Abbiamo no. fatto la morte da coglioni. Formato famiglia in tre. Stavamo scappando dalla serie. Anche, anche te Sì, sì, no, ma è stato lui che ha dato origine a tutto. Seguitemi, seguitemi, seguitemi. Lo seguiamo. Io vedo i tic che salta. Ho detto, I T non è come Leo che muore come un pirla. Salta i T, salto io dietro di lui, cade i T, muore i T, cado io, muoio io e Leo cosa fa ovviamente? No, in realtà non dovete seguire nessuno, dovete seguire me. Io sono quello che non muoio, Gianmarco cioè Marco muore anche lui. Oh yeah, oh yeah. Non funziona, non, funziona, non, è non, tolto. non tolto. Belle, si è tolto Che bello, è Hanno fatto un po' di casa, oh. oh No, la mia gira no, scena No, però non ho tolto quel cazzo La di squadra inutile no, le osso, le assunite, benito, benito. Ciao, le devi andare in seta no io non ero più scherzo ho messo la mia cosa aiuto ma, ma sei per ricolo. lo squalo sei per lo squalo ah non ah. stavo partendo no no no c'è una jones sì. per la gigosfera c'è <ride> spaglia ma in diosfera oh eh. fate eh. non c'ha l'idea fin qua <ride> no, no non oh, no no guarda dove sono guarda la caverna guarda la caverna stai mi spegne come oh. cazzo no, c'è arrivato lascio ah. sei riparta eh sei ah no sei, ah, no, sei ma allora che tipo io c'è l'altro che lo Possiamo come si chiamasse la tisa position position 9, 9 nuovo salto. Nuovo salto. Che gente qua? c'è gente. Con gente. Se. Arrivo Chris. Arrivo Chris Leo dove sei? Ci sono io Fuori sei Dove oh, sono? Chris. Chris. Poi hanno aggiunto una cosa raga Vai Chris, bravo Beh, Hanno messo il mal di testa! Ovvero? allora non so se c'è un letto e basta se tu stai, se tu stai, per, stai per troppo tempo, troppo tempo, tempo nella tempesta eh, potrebbe venirti il mal di tempesta e è al posto e tipo magari la, magari fa la, la, la fa uno di danno ma poi inizia a farti molto la, di più poi come al solito no no anche se non anche non se c'è la safe, la prima safe che fa uno potrebbe farti raccomando se c'è sono 2 si non so sì, se c'è so so so già so perché adesso non si sì. però hanno no, detto no. che non dovrebbe no, venire no, il senso quindi lo vieni tu o? se è scritto ancora no, una no, no. fra 10 minuti riparte la safe 10 minuti, dieci minuti. 10 secondi 10 secondi Qui ci sono centramento 10 Qui ci sono tre centramento 10 centramento 10 centramento 10 centramento 10 centramento 10 10 camion, camion. Grace party. Grace party. Questa Siori, siori, offriamo anche lo spettacolo pirotecnico. Inserire il gettone Non so se hai notato ma stiamo facendo solo V2, 2 o C'è gente via via via Via Chris cambia posto Vai dentro ecco. Eh stiamo andando per quanto nostro In safe Oltre al Daily Ci torniamo qua Qui c'è un Andiamo dove c'è l'hardrop? Perché c'è un cinghiale qui sopra? Ma perché quando te lo trovi in acqua il cinghiale? Guardiamo con le sentinelle. C'è da me? Che dici Chris? Andiamo a vedere le ore o siamo lì? È morto, è morto. C'è altra gente allora, a fianco Leo All'altro sinistro Mi rapa safety safe for. su spara su dove sei Chris? Okay, Chris? Vicino a te Ho notato. Ho notato. Oh yeah oh, oh, Ammazza yeah. che lo de merda questo, questo mi piace Questo ah. mi piace Ah Leo Medicit Cristiano prendimi, prendimi. hai, hai, hai rompito 189. 189. Cioè Io lo scilgo grande, se ti Ho fatto 189 a 1 no, no, c'ho c'ho, c'ho. 1 99-1 99 Ho fatto 189 99-1 Vediamo, 1 99-1 99-1 ecco marco eh, per burro pietra scusa Benito. burba se ti volevo salvare il culo scusa. no Scusa no. ma no, non vuole qualcun altro faccio no. eh, macchina marietta eh macchina gente eh, macchina... andiamoci manca esatto. 30 secondi scelta più ovvia andiamoci. Safe andiamoci. però di qua c'è gente. gente qui Robot qua, andiamoci. qua così non troviamo schiacciati, era meglio. meglio. No, anche materiale, materiale tutto... Sì. Oh, mi serve trovare il tipo... Noi guarda qua, Noi guarda qua. Noi. Ho fatto il festino, il festino. Dove? Dove? Ma, ma la smacqua? Chris la save rock. rock. Non l'ho vista. Guardala un attimo Guardala. se riesci. Lei in Torino. In Torino c'è uno che proprio qua. Qua. La, la qua. vedi? La vedi qua. No, però è qua. No, però è qua. Ha ucciso qualcuno davanti a me prima. No. Povero The Rock. <ride> macchina, macchina, ma che macchina. povero. 600 se la, se la, se la, se la macchina. Vabbè, quello danno per lama lama il no, porco no aspetta non ammazzare l'altro non, non, non ammazzare, ammazzare. non lo ammazzare ah ah ma a me non lo fa fare non come si fa? c'è un tipo qua leo uh, ma se volete c'è una porco come si fa? se lo vuoi c'è una c'è ah c'è gente Aiuto! là mi sparano al 126, 126. È, partito è partito quello, quello. porco time pro pro pro dov'è? le e qua non è lontano andiamo da poco da me uno, uno con la corona ma il giardino l'hai visto? l'hai visto? no no il mio porco, no, porco, lasci, porco lasci, lasci, lasci. guarda gli regimi la un leon Eh? arrivo niente non serve era per avvertirti che c'è la gente intanto che tutti i cavalli fate cadere fate cadere eh, da me fate cadere da me arriviamo, arriviamo arriviamo, arriviamo. Ah, vedete ah, vede, vede vede che, vede vede che mi trovate si si ma non anche nuotare Leo puoi lasciare un attimo il porco e andare a dare una mano a burba? Sì, si adesso sì. sta andando, il porco è più veloce. Ah, yeah. ah, yeah. Dove sono? faccio cadere io, io No, no. Ok. non c'è nessuno a me. Voleva morta. Ha fatto da solo. Ha fatto da solo. Ha fatto da solo. Lui, Non Lui. io. Lui. Tutto questo ho fatto un attidio. Ti tocca abbandonare il poco. No, vado là col porco. Pur di morirci. No, non è pur di morirci. ci Farai morire tu e sto cazzo di porco, Leo. Il porco può curarsi al falocco. Faloc guarda ma non è che hai della carne da parte. C'è gente qua dietro, c'è gente qua. Oh, uh, carne. Uh, carne. Grazie, buonasera. Ho fatto 191. C'è uno qua nel cespuglio. Non c'è più, e ho anche recuperato una corona. Aia aia aia, mi sta facendo male adesso aiuto paura chi è che mi dà una mano tipo burba leo sto curando il porco leo vaffanculo tu e sto porco si può dire no mi ha risargonato no, è, è, è stanco guarda guardate, guardate c'è il porco guardate il porco, il porco. Guarda, Leo. Guardalo, credo, credo, hai visto, visto Borba? Leo. Ah, ah, forzavo, ah, non lo rompo più io. Il il ah, ah. Vabbè, ah, non è male. Non è male. No, cazzo, no! Merda, va, fanculo! Perché? Eh, perché? Cosa è successo? Niente, mi hanno rotto il culo con la corona, mi hanno ammazzato, porca ah. troia! Fanculo, va! Sono in trapporba, sono in trapporba! Cagare, va! Orba uno è andato, quasi, quasi Orba io, io, Orba io sono, morto, io sono morto. morto. Non è vero, non Orba. è vero, sono corpo sono puro no no no no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ma porco, giuro, porco, giù. Orba, ok. Fanculo!